ciao a tutti benvenuti nel mio canale oggi video tag sono stata taggata da Cristina dal canale CreeStyle che lascio il link qua sotto ciao Cree, ciao bocca al lupo per tutto eh, questo tag di che cosa si tratta? cosa c'è nel, nel frigorifero? in questo caso nel mio frigorifero c'è il mondo nel mio di tutto e di più che poi andiamo a vedere vi lascio al video mi raccomando un like se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e vi lascio appunto al video ciao ma davvero volete sapere che cos'ho nel mio frigorifero faccio tutorial di cucina che ci sarà mai andiamo a vedere allora nel mio frigorifero c'è l'acqua naturalmente l'acqua gasata poi l'ho messa qui perché il ripiano di qua l'ho rotto e lo aggiusterò. poi c'è la panna da montare che non manca mai perché faccio sempre dolci poi ci sono vari tipi di marmellata questa è al melone che è quasi finita questa è alle zucchine che è quasi finita anche questa questa è al pomodoro le ho sempre fatte io e eh? comunque poi che si mangiate con i formaggi poi ci sono le cipolline eh, sotto, sotto aceto che le ho messe io anche se il barattolo non è mio poi c'è questa che è la salsa di pomodoro che ho sempre fatto io poi c'è un'altra marmellata che non mi ricordo ah questo è un sugo di funghi questo non l'ho fatto io questo mi è stato regalato, poi ci sono olive nere quando faccio gli spaghetti alla frutta densa, queste cose qui latte scremato questo latte scremato poi ancora troviamo dello yogurt perché devo fare un plum cake alla frutta secca quindi mi serve lo yogurt alla vaniglia e lo yogurt bianco poi lo farò quando ho un attimo di tempo poi c'è della pancetta pancetta dolce per fare qualsiasi cosa quello che mi capita faccio la matriciana anche eh, la carbonara poi ho vari tipi di affettato per tutta la settimana che sono prosciutto crudo compatta la seconda prosciutto crudo pancetta coppata per fare degli involtini prosciutto cotto per fare delle roselle con la pasta sfoglia che è sotto ah! poi ho i pomodorini che anche questi non mancano mai poi c'è passiamo a questo ho fatto un rotolo alla Nutella mi è avanzato questo che poi metterò comunque nella ricetta questo rotolo qui è venuto buonissimo ma buono buono buono veramente Gorgonzola! Pasta sfoglia! Con Oggi mio marito ha fatto risotto eh, con lo spec, gorgonzola e cos'era d'altro? Basta, spec e gorgonzola! Ah, i carciofi! E carciofi! E per quello abbiamo fatto questo! La pasta sfoglia che devo fare delle roselline, mi piace, poi vedo! Poi, di nuovo, spec! quello avanzato del risotto, ci sono dei booster, ci sono delle, sì, delle scaloppe di bovino anche a lesse lunga, formaggio da grattugiare, poi c'è di nuovo una scatola di formaggi da grattugiare, c'è l'alfontina c'è fontina, anche questa fontina, poi c'è un pezzo avanzato, vabbè, burro, no, no, non mi basta il burro, devo andare a comprare il burro, mannaggia vabbè, mozzarella, mozzarella, uova. E ci sono le uova. Nel cassetto, eh, nel cassetto c'è ci sono delle carote, delle carote in busta che devo togliere. Dell'aglio, ma l'aglio lo fuori? Perché l'aglio non si mette in realtà in frigo, è appeso fuori. Poi ancora, ups, delle cipolle, dei limoni e dei limoni. Ok. Passiamo sotto. Sotto c'è un'infinità di cose: c'è la pizza, ci sono le orecchiette, qua ci sono. Dei funghi secchi che li tengo messi via in questo modo. Quindi, questi, sono molti, questi sono dei funghi secchi. C'è il mondo qui. Porcini, sono porcini questi. Poi, ah, degli, io non mi ricordavo di Gli agnolotti. Queste sono melanzane alla griglia. Queste prezzemolo. Queste sono ancora balanzate alla griglia, queste sono uh, delle fave. Ma sapete che non mi ricordo nemmeno io che quelle ho. Qua cosa c'è? C'è un sugo, non mi ricordo che sugo è, poi lo guarderò. Mettiamo via. Poi ecco, l'altro c'è una marea di carne. Ci sono delle carne che ha comprato, eh, che tengo come scorta, degli hamburger, della coppa dei tappi di pollo ah quello che volevo degli hamburger ancora quello che pane quello che volevo farvi vedere è questo che è brodo e dado dado vegetale che ho fatto io un sacchetto di ghiaccio se qualcuno si fa male andiamo al sacchetto pronto ah qua c'è il pane qui c'è del pane che aspetta che apro Ah, del pane eh, già speziato, che lo uso per mettere nelle verdure, che lo uso anche per fare delle pettine impainate, che vengo in E qui, di nuovo, pane. Qua che c'è? Ah, qui ci sono delle more. Quelle, aspetta che le apro. Ci sono delle more che ho raccolto quest'anno da mettere nella crostata e c'è un bel po' di sedano questo è tutto quello che ho